Cos'è l'agorà? Col termine agorà si indica la piazza della polis greca. È un luogo molto importante perché nella piazza nasce la democrazia. La democrazia nasce nell'antica Grecia. Si tratta di una democrazia diretta in cui tutti i cittadini possono esprimere il loro parere le loro opinioni l'agora è il luogo in cui nasce per la prima volta nella storia la democrazia ciao al prossimo video vi aspetto